Cioè, guardatemi in faccia. mi sembro il tizio che ha la patente. Ebbene, ragazzi, però, è vero, ce l'ho, ho la patente. E questa cosa è molto cringe. Ve la faccio vedere, ragazzi: copro un po' di cose perché mi scoccio di mettere il blu in editing. Ed eccomi qui, mamma mia, sto proprio malissimo. Ma, ragazzi, vi devo narrare di quanto è stato difficile prenderla. E intanto, ragazzi, io sto per avviare un game su Rainbow Six Siege. Lo so che lo stavate chiedendo da tempo, quindi ho deciso di prendere al balzo sia l'occasione di narrarvi questa storia sia di giocare un po' a Rainbow. Prima però di iniziare ragazzi vi ricordo esclusivamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video di questo tipo E su molti altri giochi Faccio una velocissima premessa ragazzi Non gioco a Rainbow da davvero tanto tempo Infatti sto giocando una non classificata Giocherò male Quindi ragazzi giochiamo tanto per divertirci Allora ragazzi a dirla tutta Io ho fatto 18 anni a febbraio Cioè il 19 febbraio del 2020 Ok finalmente ci siamo Allora ragazzi vi spiego Fondamentalmente ci si può iscrivere. A scuola guida anche quando si ha 17 anni e circa 10-11 mesi Io in realtà non l'ho fatto ragazzi E infatti quando ho iniziato poi a studiare per la patente mi sono iscritto Avevo 18 anni e qualche mese in realtà Dato che ho compiuto gli anni a febbraio come vi ho detto Poi ho deciso di aspettare di finire la scuola Dato che ero al quinto quindi di fare l'esame di maturità E poi in un secondo momento Ma cosa è successo? Che hanno combinato? Che sono, sono morti tutti i miei alleati? Niente Capcan? Seri? Vabbè sono morto ragazzi non me la posso mai glacciare uno Due Faccio schifo Dai Posso farcela Mamma mia che cosa ridicola Sono scarsissimi questi Vi dicevo ragazzi Quindi faccio l'esame di maturità E mi iscrivo a scuola guida a luglio Prendo quindi il mio fondamentalmente libro di scuola guida E inizio a studiare autonomamente Perché siamo in tre? Sa di fatto che verso fine luglio Riesco a farmi prenotare un esame Ed effettivamente Vado alla motorizzazione per fare l'esame del quiz A dire la tutta non mi aspettavo di passare Ma anzi sono passato Ho ricevuto il foglio rosa con zero errori Che è davvero molto figo Tenendo conto del fatto che addirittura pensavo di non passare Quindi gg e fino a qui ragazzi tutto a posto Cioè io avevo effettivamente il foglio rosa Viene poi agosto e scuola guida ragazzi sta chiusa Quindi per le guide se ne sarebbe parlato direttamente a settembre inoltrato Ho un'idea Ok io ci ho provato Ciao fra? Ok posso rianimarlo dai Ah, lo metto di fronte alla porta, queste cose me le ricordo, raga. Coprimi. Bella. Finalmente, ragazzi, verso la fine di settembre, la scuola guida mi dice che posso iniziare a fare le guide. E quindi mi, mi prenoto per fare le prime guide. Devo essere sincero, ragazzi, io non avevo mai fatto guide in vita mia. Non avevo mai avuto l'occasione di portare l'auto. Se sì, non è che qui mi dovrebbe comparire il tizio. Uh! Carino, era headshot però. Quindi cosa faccio? Ho prenotato la mia prima guida, entro in auto. Il tizio mi fa andare in una zona abbastanza, diciamo, isolata. E fa: Accendi l'auto. Io gli faccio, guarda caro, io in realtà non, non so guidare proprio. E lui fa, Nessun problema, accendi l'auto. Io allora faccio, ok. Io accendo l'auto, allora vado. Lui fa, sì. sì Accendo l'auto. L'auto va avanti per un po'. Poi comincia a vibrare e si spegne. Io faccio, scusami, ma co cosa è successo? E lui fa: Ah, e vuoi premere la frizione? Ora non so, ragazzi, se voi siate o no avvezzi a utilizzare le auto. Però diciamo che quando accendi un'auto A meno che tu non prema la frizione Quest'ultima si, si spegne Ma io non lo sapevo perché non avevo mai guidato Non avevo idea di come funzionasse Lui non me lo dice e si arrabbia perché non l'ho fatto Praticamente tre secondi prima gli avevo detto Guarda bro non so guidare E lui mi dice Cioè è così cringe questa cosa Vai vai bro, qua, vieni Devo glacciarmela Ma perché finisce male 27 di vita figurati GG Comunque ragazzi, davvero all'inizio ero incapace. Non sapevo fare una curva, non sapevo assolutamente concepire cose come il parcheggio. Cioè veramente poi io facevo cagare forte. Dopo circa 18 guide, che sono quelle che almeno l'autoscuola offriva, uh, dicono che a breve, di lì a breve avrei dovuto fare l'esame. Io non mi sentivo molto pronto, però loro avrei detto "No, no, guarda, non ti preoccupare, secondo noi ce la fai, sei bravo. Puoi fare l'esame". Allora io mi fidavo di loro. Comunque ragazzi, cosa pesci? Andai a scuola guida, tutto tranquillo, sicuro le mie capacità mi trovai lì con altri Circa sei ragazzi Cistero di andare lì verso luna io quindi li raggiunsi e proprio ragazzi All'una e dieci quando io e tutti i ragazzi Eravamo praticamente lì cioè stavamo Aspettando giusto l'ingegnere per Iniziare a fare la guida arriva un'email A scuola guida in cui c'è scritto fondamentalmente Che l'esame è annullato causa Covid Sì, ragazzi credo che io Sia uno dei pochi esseri umani Al quale sia stato annullato L'esame di scuola guida Certo che c'è proprio gli alleati eh zappa la terra bella wow io non l'ho visto proprio non avevo proprio visto Comunque non mi perdo d'animo e aspetto per fare l'esame successivo Intanto ragazzi credo che passino circa due mesi Due mesi nei quali non guidai assolutamente E infatti quando poi ci avvisarono che di lì a breve avremmo dovuto fare un esame Io dissi cavolo non so assolutamente più guidare Tranquillamente mi piazzarono l'esame e io questa volta mi sentivo un po' più pronto dell'ultima per farlo Quindi il venerdì ragazzi io vado a scuola guida per fare la mia ultima guida Prima di fare effettivamente il lunedì l'esame Peccato ragazzi che il lunedì il nostro carissimo Vincenzo De Luca uh, Avrebbe parlato per decidere cosa fare della campagna Se lasciarla in zona arancione, zona rossa E se avesse messo zona rossa uh, l'esame sarebbe stato annullato Perché in zona rossa gli esami non possono essere fatti E ovviamente cosa vi, vi aspettate ragazzi? Cosa po potevo mai aspettarmi? Ovviamente Vincenzo De Luca decide di mettere zona rossa E il mio esame è annullato per covid la seconda volta Cavolo già siamo in due Ma no, questo momore, guai, ma non è possibile Cioè questi veramente servono per aracquare le percoghe. c'è un so, muoio, distruggono fra distruggono proprio, e eh, ce l'ho pure a sinistra sì, ciao, vabbè, figurati c'ha il disinnescatore però eh, l'ha preso uh, uh! dov'è, dov'è, dov'è, non ce la faccio, non credo di farcela non so quanto tempo ci voglia, però forse ce la faccio, clashata, serio? no l'ho persa dai, me l'ero clacciata! Eh vabbè ragazzi, sì, ma ho fatto 12-3 so, Sto giocando da solo Comunque ragazzi, allora vi starete chiedendo Quando diavolo ho preso la patente Mamma mia, che panico Ah, ma sono entrati proprio così ragazzi? Beh sì, li hanno distrutti, raga, letteralmente Prova a farmi il giro Ah, ma questo... bella Aia GG Finalmente ragazzi il 25 gennaio mi piazzano questo benedetto esame della patente per la terza volta Cioè ragazzi io credo di essere l'unico essere umano ad aver fatto circa 40 guide con la scuola guida Mi piazzano l'esame ragazzi e io allora vado il 25 gennaio di nuovo a scuola guida Stavolta ragazzi ero molto sicuro di passare l'esame perché mi ero. ormai erano settimane che mi esercitavo, che guidavo Quindi andavo molto tranquillo C'era un ma Infatti sì ragazzi E per cavolo Attenzione io credo che ci sia qualcuno qua giù Io provo Stanno a fa tanto Ok Due contro due Bella L'ho visto In serio? Uh Gatto furioso Vado di nuovo ragazzi Quindi a scuola guida Arriva stavolta finalmente l'ingegnere Che era in realtà una donna La vedo e in realtà sembrava una tizia piuttosto autoritaria Infatti ripeto quando l'abbiamo vista Io e i miei compagni abbiamo un po' storto il naso Perché abbiamo detto Questa se ci facciamo spegnere la macchina una volta ci boccia tutti Sta di fatto che iniziamo a fare le guide Il primo mio amico che effettivamente va a fare la guida Se la cava piuttosto bene Scende dall'auto e dice che in realtà l'ingegnere è piuttosto tranquilla Quindi non fa troppi problemi Sa di fatto che non succede la stessa cosa col mio secondo amico Che entra all'interno dell'auto Fa un esame di un minuto e mezzo Ritorna e dice ragazzi sono stato bocciato Però effettivamente dopo un minuto e mezzo Ha detto senti guarda Torna dagli altri tuoi compagni E mi spiace l'esame non lo puoi passare Perché secondo me non sai guidare Quando abbiamo saputo questa notizia me e gli altri miei amici Che stavamo aspettando il nostro turno ci è tipo Gelato il sangue perché abbiamo detto mm, Diciamo che la tizia boccia più di quanto ci aspettavamo Arriva quindi il terzo mio amico va a a fare l'esame sta un buon 10 15 minuti però anche lui succede una cosa strana in pratica quando avevi passato l'esame l'ingegnere ti passava un foglio e ti faceva fondamentalmente scrivere quindi bella fra ti faceva scrivere il tuo nome e questo ti permetteva poi di effettivamente completare la procedura di approvazione dell'esame questo nostro amico vediamo che una volta che si è fermato davanti a noi non firma il foglio scende e ci dice ragazzi sono stato bocciato anche io anche lui perché aveva sbagliato una cosa durante la guida Perché non lo so aveva tipo fatto una frenata troppo brusca Qualcosa di questo tipo Arriva finalmente il mio turno Dopo una persona approvata e due bocciate Diciamo che io non mi sentivo più così sicuro Tra l'altro abbiamo vinto Faccio il mio esame ragazzi Tutto procede a gonfie vele Finché la tizia non fa Ok facciamo un parcheggio S in mezzo a due auto Sono il primo in classifica No Ho oh, 5 kg una morte Vabbè ci sta dai Ragazzi faccio il parcheggio Ma lo sbaglio Colpisco con la ruota il marciapiede Io lì ragazzi sbianco Dico ok mi boccia, è fatta, devo rifare l'esame Ma l'ingegnere fa, tranquillo Riprovaci, io quindi ragazzi Con la massima calma del mondo, metto la prima Riesco a dove mi ero inserito Rimetto la retromarcia, mi giro con la testa E rifaccio il parcheggio Mua. Lei quindi dice, ok va benissimo Tranquillo, possiamo andare torna uh, Al punto di incontro, dopo aver ringraziato Noto che lei non mi passa il foglio per firmare Io quindi in quel momento dico, no Cavolo lo sapevo, quel parcheggio sbagliato Mi è valsa la bocciatura. e invece no Mi passa la penna, mi passa il foglio e e scrivo il mio nome, metto la firma e quindi Fortnite Gamer ha finalmente ricevuto la patente. Questo è quanto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un like se volete altre storie così. Io ragazzi quindi vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi anche tutti i prossimi video che arriveranno su diversi giochi. Fortnite, Minecraft, Warzone e Rainbow Six. E noi boys ci becchiamo alla prossima.